Okay. Ecco, allora la registrazione si era interrotta, adesso ri sta registrando. Avevamo solo parlato dei serial killer, un altro dei tanti esempi che abbiamo fatto durante la sera, spiegando che il serial killer col cagnolino è molto tipico, diciamo, e quindi poi il cagnolino diceva anche voi guai chi glielo tocca. E stavamo spiegando che eh, anche quello è un semplicissimo esempio del corpo sensibile che è completamente ehm, squilibrato. Cioè, completamente propenso verso uh, Venere, ok? Ecco, ecco le manie e le ossessioni, ma, e, e quindi che deve assolutamente sfogarsi sulla Terra e quindi uccidere, diverse volte, e quello gli, gli, gli creerà piacere e aumenterà l'ossessione, perché è staccato da Mercurio. Infatti quello che sta facendo è folle, è follia. Poi ci sono alcuni serial killer seriali tipo che invece progettano tutto fino al minimo e lì è il contrario cioè sei staccato dall'emozione quello che lo stai facendo tu non hai più Cioè quello che stai facendo è matematico calcolato e anche quello siccome ti sei staccato di là da venere allora tu devi andare avanti a uccidere ad esempio però non più per Ossessione emotiva, ma perché il calcolo diciamo così, la tua eh, freddezza che implica il fatto che tu non stai facendo del male. Queste sono quelle persone che dicono io, cioè, ma davvero è... io fare, non hanno proprio idea di fare del male, capito? C'è uno stato un completo disequilibrio. Quello che vi dicevate di Hitler che c'è il cagnolino, io non lo sapevo nemmeno. Però, secondo me, Hitler non è che, non è che sia così bravo, cioè molto più bravo di serial Killer di Hitler. Perché Hitler, cioè la colpa reale del nazismo non era di Hitler, era delle persone. Hitler era una persona. Eh. Una. Una. Quindi. Era una persona Hitler. Cioè, è inutile essere deficiente e dire colpa di Hitler. È colpa che volete, diciamo, di tutti noi. Cioè, nel senso, sono le persone che poi hanno fatto tutto quel che hanno fatto. Mica Hitler. Che c'entra Hitler? Che c'entra? E lo più? Meglio un serial killer che almeno dice ha fatto lui. Una persona, eh. Cioè, la responsabilità mica è di lui. Allora, ecco, qui sta registrando, vi ho detto. Ora ci prendiamo due minuti precisi di pausa. Due minuti. Dopodiché partiamo con alcuni esercizi. Vi faccio vedere un aspetto un pochettino più rituale e abbiamo finito. Ci metteremo una mezz'ora al massimo. Arrivo su. Ok, eccoci qua di nuovo, guardiamo, um, sì, tutto a posto, sta registrando e tutto. Allora, quindi, cosa è che si deve iniziare ad abituarci a fare per il risveglio del corpo sensibile il più possibile? È una cosa che... Piano piano uno fa giorno dopo giorno, non è che vi potete pensare che in un attimo uh, voi svegliate la percezione sensibile, diciamo così, no? Però, praticamente, l'obiettivo, no, è riuscire a centrarsi nella Luna. Ecco qual è il discorso. Vale a dire quello che vi stavo cercando di spiegare cioè ascoltare la risposta che hai di una percezione. Quindi la risposta sensibile, quindi non decifrare, interpretare troppo la risposta, non metterti a fare emozioni del tipo bello, questa cosa brutta, questa cosa meravigliosa, no, e nemmeno essere spento, diciamo, acceso, sensibile, nella pura sensibilità. Questo è quello che dovete iniziare ad allenarvi a fare. Quindi è molto semplice, cioè in eh, a accanto a ogni percezione sensoriale, potremmo chiamarla così, voi ascoltate una risposta Sensibile. Punto. Iniziate, per esempio, a toccare alcune cose, no? Boom! Risposta sensibile. Boom! Risposta sensibile. Cioè, è proprio una cosa di... che non viene mai fatta. Quindi, guardi una cosa, ne ho la risposta sensibile. Basta. Non mettetevi a descrivere questa risposta, dovete sentire una specie di risposta, boom, basta. Una risposta sottile, diciamo, no? Una risposta sensibile a quello che, per, che toccate, che vedete. Basta. È una specie di cosa fluida. Mm? Vi faccio degli esempi per farvi capire quanto è importante l'impressione del corpo sensibile. Del corpo, sì, lunato. Guardate questa immagine. Boom. Chiudete gli occhi, chiudete gli occhi. Ecco. Cioè, era rimasta l'impressione. Ma non è l'impressione della stella con gli occhi chiusi, eh. L'impressione di quello che la stella ha lasciato in voi. Bam. Non sto parlando di rivedere la stella con gli occhi chiusi. Sto dicendo l'impressione proprio che ha in voi. Eh? E guardate che differenza c'è se ci metto un semplice cerchio. Buon. Scrivetemi per favore se sentite la differenza. Scrivetemi, eh, così almeno... Sì, quello è il vostro corpo sensibile. Una domanda. Rispondetemi anche a questo, per favore. Um, questa differenza che avete sentito, vi siete messi a dire cosa è, a descriverla? A, a, sì, a descriverla? Vi siete messi a dire qual è la differenza, com'è la differenza, quanto è la differenza, a descriverla? Oppure no. Allora. Mm, mm, mm, mm. No, l'impressione non si dipinge con l'emozione. Esatto. Non ho sentito... No, ho sentito l'emozione. No, no, è esplosa in me. Bravissimo. Esatto. Era solo diversa. Perfetto. Ottimo. Allora. Avete usato il corpo lunare. Sembra lasciare una traccia, esatto. È quella. E con il cerchio più un disagio. Sì, però quando iniziate a descriverla, già è diverso. Perché vi state già iniziando a metterci anche il mercurio. Io vi sto solo chiedendo di rimanere nella luce. Bravi, chi è che ha scritto che è difficile? Certo che è difficile, ma senza la purezza di questo, anche la tua manifestazione diventa difficile. Perché sarà un continuo. Ondeggiare. A destra, a sinistra, come presa dai venti, no? Anche se tu riuscissi a creare qualcosa nel sottile. Un'ora dopo hai creato l'opposto. Un'ora dopo sei mossa dall'altra parte. Un'ora dopo sei invece di. Cioè, non si coagula nulla perché non c'è conoscenza percettiva di quello che si sta facendo. Allora ehm, è difficile staccare da pensiero emozione. Perfetto, se è difficile, vuol dire che lo state facendo giusto. Questa traccia è uguale per tutti o è soggettiva? Se è pura, è uguale per tutti? i Isvoro è il corpo sensibile della natura. Ecco cosa è che state percependo, perché ricordatevi che per natura quando voi percepite con il corpo sensibile puro, quello che andrete a percepire, questo boom che avete sentito, è esattamente il corpo sensibile di quell'oggetto, di quella pianta, di quella fiamma. La natura esiste anche sul piano lunare, cioè sul piano sensibile. Ogni oggetto ha la sua, il suo corpo sensibile. Quindi, come diceva anche, non mi ricordo chi, è giusto quello che è stato detto, cioè separare sia dall'emozione che dal pensiero proprio deve arrivare l'acqua. E basta. Chi è che mi aveva scritto anche che era stato improvviso? È giusto. Non è un'emozione assolutamente il sensibile, non è un'emozione, qui si sta parlando di, di un'operazione che poi appunto uh, in magia si chiama purificare la luna, la luna si purifica in questa maniera. Va bene? Poi, ovviamente ci sono anche altre cose che si possono fare. Eh? Però, insomma, ascoltate, riguardo alla manifestazione, se voi non acquisite un po' di abilità, poi non riuscite a fare quel che va fatto. Ma quando siete tranquilli, stabili, avete imparato, è fulmineo il discorso, cioè quando ce l'avete creato, quello vi fa questa strada qui. Dritta. Capito? Dovesse mettersi a fare non si va più da nessuna parte. In realtà poi non è meno dritto il discorso, perché poi impareremo meglio, perché da qui va... Cioè, ok? Però, insomma, poi si vedrà meglio. Allora, imparate questa cosa per adesso. Guardate questa e abbiate nell'impressione, basta. Se iniziate a descriverla come un'emozione di qui e di là, siete già... Oppure a descriverla come disagio, paura, bello, brutto, no. Siete già... Non più nel, nella pura luna, capite? Avete già... Dovete avere il BAM. Una sensazione fluida. La dovete sen Dove la sentite, questa sensazione fluida? Sto BAM? Scrivetemi. Dov'è che lo sentite? Come una... Si dice anche purificazione delle acque. Sì, si, si dice anche purificazione delle acque. Si. Dove la sentite questa cosa? a testa a livello fisico torace e plesso stomaco esatto tra gli occhi e il petto insomma eh, terzo occhio il petto ok, sì perché chi, chi lo sente anche nel terzo occhio diciamo così, è perché di per conto suo ha fatto dei lavori quella manifestazione, ventre, pancia, esatto, esatto, quindi questo deve succedere, e vedete la differenza con questo, boom, tac, è un'altra informazione, boom, e poi questo, oh, è cambiato un'altra volta, rimanete lì, fermi, non state a dire cosa è cambiato, come è cambiato, bello, brutto, mm, mi piace, mm, non mi piace. Quanta roba volete aggiungere? Rimanete nella pura percezione lunare del corpo sensibile. Ah, lì. Altro simbolo. Fermatelo, coagulate la percezione sensibile. Basta. Perché prima di tutto accade questo, è questa l'impressione sensibile. Poi viene tutto quello che noi ci mettiamo per descriverle per mi piace o non mi piace, eccetera. Lo sapete che questi social network, ora lo diciamo tra poco anche, però questi social network che ti fanno mettere mi piace e non mi piace alle cose, ci stanno. Ci stanno chi li usa così? Li danneggiano il cervello, sapete? Creano delle persone impotenti. E sapete, forse voi siete già salvi, ma è i nuovi bambini, i ragazzi che si devono proteggere. Perché continuamente mi piace, non mi piace, mi piace, non mi piace. Spiegatemelo voi cosa fa. Voi me lo dovete dire. Vedo una cosa. Ho l'impressione di questo. E metto mi piace, non mi piace, mi piace, non mi piace, mi piace, non mi piace, mi piace non mi piace, non mi piace. Non mi piace. Guardiamo la chat. Vediamo se avete capito il giochino. Ma in tilt venere mercurio esatto, imbecilli cioè non voi eh però stanno cercando di creare degli imbecilli persone che non ragionano più con la propria testa oscilli traverne esatto e guardate che quello che sto dicendo è tremendamente vero non possibilmente vero, perché ormai i biologi e gli scienziati lo hanno ampiamente dimostrato, che una cosa che fai con ripetizione ti cambia i percorsi neuronali. Dei neuroni, la rete neuronale viene modificata in base a quel che fai in base agli impulsi con cui tu nutri il corpo sensibile. Perché la, la rete neuronale, abbiamo detto, sistema nervoso, è la rappresentazione di lui. Quindi, agiscono in questo modo sul tuo cor sul corpo sensibile delle masse. Nessuno è mai interessato a mettere in prigione un miliardo di persone in una cella perché faccio... No. Si comanda con le idee, Mercurio, con le emozioni, Venere. Fate questo! Siamo tutti una grande nazione. Non lo so, ce l'è anche di peggio. E non vi preoccupate, ci penseranno le masse a manifestare sulla Terra quello che altri vogliono. Chi comanda le masse conosce queste cose che voi state conoscendo stasera? Muove l'agnello delle persone, l'agnello bianco, scrive lì sopra e poi, tac, la cosa si manifesta. Perché ricordatevi che tutto quello che è scritto nel vostro corpo lunare, il corpo lunare, lo vedete come è fatto quel triangolo e verso il basso, ma lo vedete? Il corpo lunare ve lo manifesta. Perché un rituale può funzionare veramente? Accendete il corpo sensibile, c'è cosa cavolo, credete di fare? Ci state scrivendo sopra. State scrivendo sul vostro corpo lunare. E quello va tranquillo. Generalmente in un mese, che è un ciclo lunare, 28 giorni, te lo porta a manifestazione. La vedete questa strada qui? Dalla luna alla terra. Le aprite gli occhi verso l'alto? C'è la luna. Tutte le influenze planetarie. Prima devono passare dalla luna. Prima di raggiungere la terra. Quindi, fate una cosa sapendo quel che fate. Seguite un po' bene la luna. Vi aiuta lei. Ve la porta a manifestazione. Perché già la luna fa un ciclo con la terra. Fate l'analogia. Tac. Sì, andate, eh, se dovete andare, non vi preoccupate, vedrete la registrazione, non vi preoccupate. Sono io che mi sto tra trattenendo troppo, lo so, però io credo che comunque rimane qualcosa di prezioso alla fine e, e può interessare, capito? Quindi se dovete andare non vi preoccupate, non voglio tenervi, però se qualcuno può rimane, insomma, io vado avanti eh, fino a quando non ho finito quello che volevo parlarvi. Ok? Mm. Eh? Avete capito com'è che funziona il discorso? <ride> si segue la natura, non è che si fa altre cose. Anche perché chi vuole eh, comandare un popolo deve sapere queste cose, se no non lo comandi. Per esempio, voi vi credete che con la logica giusta e una razionale spiegazione delle cose come dovrebbero essere un popolo si comanda no se non usi le emozioni come si dice che le persone devono crederti devono credere a quello che dici e cos'è il credere se non un consenso ecco come anche attualmente vengono mosse non una persona ma interi popoli con il consenso già se tu fai una cosa ma nel frattempo non ci credi gli fai un po cortocircuito se la cosa non la fai proprio è ancora meglio perché allora togli proprio uh, togli proprio la terra togli proprio la manifestazione Ma, ok, va bene. Quindi, avete visto la differenza, no? Questo. Ci sono alcuni disegni interessanti, no? Che uno dice ehm, che sono degli effetti ottici in cui magari un adulto vede cinque, insomma, vede delle scene sessuali tranquillamente. Invece un bambino, stesso disegno, vede dei delfini. Non so se avete mai visto, perché il bambino non ha... Ehm, si vede ancora memoria sessuale su queste cose, no? E quindi vede dei delfini. L'adulto no. Non so se avete visto questi effetti ottici. Comunque noi qua vediamo una stretta di mano. E questo ha degli effetti. Lo sentite qui il mercuriale come parte? Ci parte... Ci parte, lo sentite, qui parte troppo bene il mercuriale proprio, cioè eh, la Luna parte proprio molto verso Mercurio perché è difficile qua tenerla ferma, vero? Lo sentite che è più difficile tenerla proprio ferma Luna? È vero? Qui sentirete di sicuro una sensazione tipo di pace, di accordo, di amicizia, e già quindi siete su Venere, ma anche trattati di pace, stringersi la mano, di, di, cioè vi parte il mercuriale. Vi partono un pochino più pensieri questa, in questa immagine rispetto magari alle precedenti? Quanto sbilanciamenti tra Mercurio e Venere possono influire in un rituale? In un rituale si dovrebbe rimanere centrati affinché il corpo lunare si svegli. Bravo, accordi commerciali, infatti. Stavo proprio per dire che spesso ho portato dei punti di vista ragionati su alcune questioni. Ah, non funzionano, non aveva paura. Eh, e spesso le persone mi davano contro e basta, certo. Se invece gli dai l'emozione, hai fatto Mercurio, Luca, è la legge della manifestazione. Vuoi il loro consenso? Dagli anche l'emozione. Dagli il senso di appartenere a qualcosa di più grande. Dagli qualcosa di emotivo. Non gli dare solo contenuti giusti ma intelligenti, ma... Dagli anche l'emozione, farli sentire partecipi di qualcosa. Sai, Luca, come si fa? Fagli le domande, no? Tipo, ma secondo te com'è? Invece di dirgli te la cosa, fagli arrivare con una domanda e sai cosa succederà? Mercurio, Venere, ci sono, vium, Luna. gli hai dato solo mercurio, gli hai dato solo delle cose giuste, intelligenti, ma la persona tanto ti va contro e basta, dagli anche le emozioni, dagli, capito? Dopodiché loro coaguleranno nella luna e saranno d'accordo con te. E dopodiché, se tu li porti e gli dici ora si va a bere una birra, vengono anche a bere una birra con te. Oh, pura e cruda, ma perché così funziona la manifestazione? Non eh? mi cadete incavolate tipo oh, ma è sbagliato, oh, ma è giusto. No, sono forze, energie come si devono muovere per far piovere. Qui la rugiada la notte si forma in questa maniera. Perché le masoneria hanno le strette di mano? Sì, il simbolo iniziato. Certo, dell'accordo. Allora, um, e poi siamo tutti d'accordo e siamo anche tutti fratelli. Ovviamente non è solo la stretta di mano. Magari ti chiedo anche una cifra mensile, perché sennò ti butto fuori da quello che siamo. Oppure magari ti convinco che te non potrai mai più uscire. Come la Chiesa Cattolica, no? ti battezza, anche se te non sai nulla. E dici, da un po' ti ho battezzato, cazzi tuoi, se ci credi o non ci credi. Tante cose ci sono che influiscono, dove? Sulla tua luna, Mercurio. Sui tu tuoi principi. E ti senti costretto perché luna venere si sente costretta. Allora, stavo per dire... Ah no, questo l'ho già detto. Allora, eh, sì, infatti appena la guardo non riesco a non dirmi stretta di mano, bravo. Infatti è un pochino più difficile. Ve l'ho messo apposta perché è un livello ancora più avanzato, riuscire a essere l'una sull'una um, sì è molto più difficile non avere sbilanciamento bravo esatto bisognerebbe vedere le cose come chi disegna usando la parte del cervello che vede senza interpretare esatto. infatti hai detto una cosa giusta hai detto una cosa molto giusta perché infatti chi disegna mentre sta disegnando è come se lo fa perché sa che si fa così non sta infatti siccome io, io per esempio sono molto negato nel disegno e io proprio non so disegnare. Ma perché? Perché ci penso troppo. Cioè, io invece di... Per esempio, se io devo disegnare un orecchio, già penso come deve essere la prima curva, come deve essere quell'altra, come deve essere... Invece tanta gente, infatti, cosa dice? Che ha la memoria fotografica. Cioè, ha l'immagine e il disegno segue l'immagine. Quello certo che manifesta l'arte giusta, perché sei l'una su l'una. E quindi ci arrivi a manifestazione. Io, a manifestazione, se mi dai un bel foglio io ti devo disegnare una cosa, a manifestazione non ci arrivo. <ride> Oppure ci arrivo proprio come mi pare a me, perché, <ride> perché eh, sono un po' negato, no? Vuol dire che questa abilità capito, non è manifestata in me come in un buon pittore. Quindi... Stiamo parlando di nutrimento psichico, cioè, oltre a quello che vi ho detto, quindi che era la prima cosa, no? Vi ricordate? Abituatevi mentre andate a giro, mentre camminate ad avere un'impressione sensoria di quello che avete. Quindi, per esempio, guardo un albero, tac, eccola, ce l'ho. Fate addestramento su questo, ma anche state un attimo attenti al nutrimento psichico. Cioè, voglio dire, ovviamente cercate di evitare di nutrirvi di cose che non vanno bene per voi, eh? Cercate di, um, per esempio, vi faccio un esempio, se un film horror dove c'è di tutto, di più, di proprio horror brutto, eh, non lo guardate, ok? Poi, se volete guardare, guardatelo. Ci sono alcuni che non vi fanno nulla, però, secondo me, siccome c'è un voltaggio, di impressione così forte nei film horror veri, proprio serial killer squarciamenti, Dario Argento, eccetera. Eh, C'è un... il problema qual è di questi film? Tanto, tanto che sono horror? No! La violenza è il problema, cioè sono così violenti che è difficile che una persona che le guarda non viene... Il, la sua luna non viene impressionata a porte, capito? E poi anche come vi parlavo dei social media, eccetera, eccetera, una persona che vuole potere di manifestazione sulla sua vita deve assumersi poi la responsabilità di essere re o regina della propria vita. E quindi certe cose che fanno gli stupidi, ma perché ci hanno fatto diventare stupidi, dovete smettere di farle. Perché sennò è come se fate un passo avanti nell'imparare come si manifestano le cose e poi fate due passi indietro, dove credete mai ad arrivare. È chiaro che vi serve un nutrimento, dovete stare solo un po' attenti al nutrimento psichico, basta. Non vi mettete regolette. Anche qui la cosa migliore è che non vi mettiate regole. Questo lo posso fare, questo non lo posso fare. No. no, no, no. Dovete semplicemente stare attenti. Ascoltare. Se io sento che questo film sta producendo veramente delle robe brutte sul mio psichismo, poi cosa faccio il giorno dopo? Voglio usare lo stesso mio psichismo per manifestare i soldi per poi poter comprare gare di Natale. Oh, cioè, a volte pensano che i maghi siano fantasiosi perché che vivono nella fantasia. No, siete voi che vivete la fantasia, cioè, sono gli uomini che, non conoscendo le conoscenze, vivono in una fantasia. Se tu vuoi acquistare potere di manifestazione nella tua vita, seguendo, come vi sto piano piano portando a vedere le leggi della natura stessa, avete capito che c'è un corpo lunare e senza di quello non si manifesta un cazzo di nulla? Allora, come trattate il vostro corpo lunare? Inizia ad essere per quanto almeno interessante. Come lo tratto il mio corpo lunare di preciso? Cosa ci sto scrivendo? Questa è la domanda che si fa a un mago, ma anche chiunque voglia avere una speranza di veramente acquisire potere di manifestazione. Un re ha anche la responsabilità di essere un re. Senza quella no, non sei un re. No? Eh. Ma al di là di questo, perché siccome poi la magia è arte regale, tra l'altro in determinate epoche riservate soltanto a faraoni quindi te non eri nato re va tranquillo che gli altri misteri non ti diceva nessuno, ma era proprio impossibile, ma si sapeva perché tanto se te non eri nato re vuol dire che in quella vita non eri destinato a acquisire conoscenza, sapienza, magia basta, non te ne dovevi nemmeno occupare e ti dovevi occupare di tutt'altro, ma non c'era possibilità, c'era al massimo la casta io sto parlando dell'Egitto eh. c'era la casta degli alti sacerdoti e quelli già un po' andavano e poi c'erano due, massimo tre persone, eh, capi no? e il faraone. Era lui che aveva proprio la missione più alta, quando dicevano l'uomo Dio, beh, ma anche perché era l'unico che partiva poi con i lavori iniziatici, veramente. Anche alcuni altissimi sacerdoti, perché erano maghi, no? ma insomma il resto era vietato. Proprio, non c'erano nemmeno problemi, perché era vietato. E non ti potevi svegliare e ti. Guarda, a me mi interessa l'occulto, a me mi interessa sapere il perché delle cose, a me mi interessa. No, quindi lì era proprio diverso. <ride> Però vi dicevo la magia quale ma arte arti è regale, no? Anche un po' per questo. Ma anche perché ti porta al dominio delle correnti. E non a non esserne vittima. Anche per quello. <ride> quindi, spero che concorderete con me che il nutrimento, io l'ho chiamato psichico, inizia ad avere importanza. Ora, qual è il mio suggerimento finale su questo? Riconoscere con tutta tranquillità, senza tanto angosciarsi, che la società in cui viviamo è un po' mal malata, cioè nel senso che siamo immersi in tantissimi stimoli. Ah, allora, prima di tutto smettete di vedere il telegiornale se guardate. Lì ci sono anche messaggi subliminali che io ho riconosciuto con gli strumenti, quindi sono proprio veri che, che sparano durante il TG. TG1, eh, sto parlando. Eh, L'ho misurato con, perché poi è anche un ambito che a me piace, quello esempio subliminali, eccetera. Ho misurato e tutto ci sono messaggi subliminali. Nessuna legge italiana dieta di inserire messaggi subliminali audio in un. in TV, ad esempio. E quindi ci sono. Allora, al di là di questo, riconoscere che comunque non è che vi potete mettere in una casa in cima alla montagna, darsi un attimo di tregua, di pace e di dire ok, riconoscendo che comunque le condizioni non saranno poi così perfette, io vivo la mia vita tranquillo, cercando l'equilibrio, quindi per esempio tante cose io non le faccio perché non mi voglio nutrire di questo. Allora, io vi dico l'ultima cosa. Eh. Se qualcuno ancora non ha capito, se qualcuno ancora non ci è arrivato a quello che sto dicendo perché è di qui, ma perché è di là, ma perché è di su, allora sapete cosa vi dico? Ora forse non stanotte, però domani mettetevi tranquilli, sereni, andate su internet e guardatevi un porno. <ride> non dite cosa cavolo, vi dico. Guardatevi un pezzo, 5 minuti di un porno. Volontariamente, guardatelo. Basta. Eh, ma non mi interessa, non, mi... non importa. Te lo fai per conoscere il corpo lunare. Guardati un porno per cinque minuti. Allora, cavolo, inizi a capire tanto. Perché? come facciano a rimanere impressionato dopo questo? Però è chiaro che il porno cosa va a fare? Va a programmare cosa? La mia sessualità. Ecco perché l'uomo non conosce il sesso, almeno nell'Occidente, non, non lo conosce il sesso. Volevo aprire la rubrica su YouTube sul sesso. La donna, se viene lasciata libera, te lo insegna. Però deve proprio essere libera da, da anche alcuni condizionamenti, deve proprio dire, ok, io esprimo tutta me stessa, allora te lo insegna. Ma l'uomo no. L'uomo non lo sa cosa è il sesso perché è stato programmato con gli stimoli che te lo buttano tutto in un punto. L'energia sessuale ti va lì e basta, e quindi non conoscerai mai il sesso. Allora, se qualcuno ancora non ha capito stasera i discorsi, guardi 5 minuti in primo porno volontariamente, tranquillamente, e dopo osservi cosa è successo osservi durante la giornata, eh, non per forza subito dopo 5 minuti, e insomma vedrà delle cose strane magari dopo tre ore, dopo quattro ore, ti arriva un'eccitazione, ti arriva un eccitamento, ti arriva un... E te magari non lo... Ti può arrivare anche dopo, perché è il corpo lunare che è stato impresso. Mm? È un esempio. Quindi, state un attimo attenti a quello di cui vi nutrite, perché qualsiasi cosa che avete sensitività, voi ve ne nutrite. Per forza ce ne nutriamo. Da? Se io... Meraviglioso il suo suono va come nutrimento del mio corpo sensibile di cosa si nutre il corpo sensibile? della sensazione detto questo però riconoscendo che non siamo in una società forse ottimale non è che ce ne facciamo un problema non è che ora si parte Oh, mamma mia, ma guarda, siamo tutti presi dagli stimoli. Mamma mia, mamma mia, guarda l'ora come si fa, non possono No. Eh? No. Non c'entra nulla. Per rimanere qua e conoscere il corpo lunare dovete iniziare ad essere in equilibrio, volontariamente. Al centro, in equilibrio in armonia, fatta se vi pare, praticate Tai Chi se volete, fatta se vi pare, ma dovete essere in armonia, tranquilla, equilibrio, voluto. Ma insomma, Riconoscendo che, comunque, sono comunque soggetto a stimoli un po' esagerati, anche se non lo vorrei, cosa vado a fare intelligentemente mi creo dei nutrimenti che mi vanno invece a far bene ecco cosa vado a fare volontariamente mi creo dei nutrimenti psichici che mi aiutano a ritrovare proprio l'armonia mi aiutano, poi non ne devo essere dipendente perché vi ripeto l'armonia l'equilibrio vi deve venire dal sole deve venire proprio dalla vostra volontà io decido di essere in completo equilibrio ti guardo negli occhi e te provo a cosa ti pare ma io è una cosa che ho deciso bah. però questa è la volontà magica io non vi voglio dire che dovete sviluppare la volontà magica probabilmente stasera qui ci sono tanti che sono già avanti, ecco perché sto parlando in questi termini però va bene no, come si fa? fatelo in un modo passivo fatelo in un modo lunare quindi ascoltatevi una musica meravigliosa, sacra, che vi faccia star bene: quello è nutrimento. Guarda, andate nel bosco: quello è nutrimento. <ride> andate nel bosco: ah, eh, ma io non c'è il bosco, vivo in città. Vai nel parco, però, quando sei nel parco, non guarda i palazzi. Mettiti su una panchina, osserva i sassolini della terra, osserva le formiche come si muovono, lo sapete? L'uomo è in città, ma le formiche no, anche se sono lì. Gli alberi no, anche se sono lì. Osservate le conformazioni di una corteccia, il movimento delle foglie che filtrano la luce del sole, quanto mistero c'è nel movimento delle foglie che filtrano la luce del sole. Osservate queste sensazioni e nutrirete il vostro corpo psichico di questa vita. Leggo un attimo la chat perché mi avete fatto una domanda. I sigilli funzionano impressionando il corpo lunare? Certamente. Ricordatevi sempre che se non si impressiona, hai detto bene anche te, il corpo lunare non vi è manifestazione. Quindi i sigilli che funzionano, funzionano perché impressionano il corpo lunare. Quando chiamate l'entità in un rituale, e dici rituale ha funzionato, ma sapete perché ha funzionato? Perché l'entità ha scritto sul tuo corpo lunare e la cosa si è manifestata tutto passa da voi altrimenti non si manifesta, no? E quindi vi ripeto microcosmo macrocosmo. In realtà sarebbe uomo natura. Macrocosmo sembra le stelle, poi anche l'immagine, però uomo, come abbiamo detto, no? Il corpo, la psiche, le cose, ok, microcosmo. Macrocosmo, apri gli occhi, la stanza. Eccolo, il grande, il grande macrocosmo, no? La stanza. Il grandissimo, eh, vivissimo, la stanza. Sì. Natura, quella che gli antichi chiamavano natura, va bene? Cioè tutto, il mondo, il mondo. Poi io, oh, ci sarà il mondo, tipo il mondo inferiore e il mondo superiore, nel senso che gli astri faranno parte della natura, che però è una natura cosmica. Quello che il parco davanti a casa tua sarà una natura, però forse una natura... Eh... non lo so, non cosmica, eh. non saranno, però... L'ho detto, non c'è distinzione. E poi trova mercurio in un metallo. No. Bene. Queste cose quindi saranno molto importanti.